ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi andremo a fare l'estrazione del contest di Netflix che ho lanciato l'altro ieri e... e andiamo a vedere chi sono i vincitori ragazzi allora eh, dico in anticipo che terrò conto solamente dei commenti dove è stato scritto partecipo mm, non terrò conto di altri commenti del tipo Grande Maxi altre cazzate ragazzi eh? Eh, quindi sapete da soli che la regola era quella diciamo no quindi andiamo a vedere andiamo e vediamo quanti sono i partecipanti quanti sono, mi piace 64 mi piace 4 non mi piace vabbè qualcuno ha anche la sua idea insomma no può anche non piacere quindi andremo a incollare il link faccio vedere l'ora ragazzi e il giorno questo è il giorno questa è l'ora sono le 12.10 eh, e quindi come dicevo andremo a incollare questo link in random comment ticket eccolo qui ragazzi andremo a vedere chi sono i fortunati vincitori e se hanno tutto quanto in regola ovviamente ragazzi perché non è che io prendo e vi regalo l'account così ma allora a questo punto load comment abbiamo tutti quanti i commenti ragazzi quindi dobbiamo solamente cliccare andiamo a cliccare e vediamo chi è il il primo MMA airfighter vediamo subito se MMA airfighter ha tutte le carte in regola allora video piaciuti ci siamo con i video piaciuti ci siamo ragazzi vediamo le iscrizioni di MMA airfighter intanto vi tengo aggiornati sull'orario E abbiamo anche l'iscrizione ragazzi quindi mma airfighter eh, può insomma contattarmi su telegram può contattarmi anche qui su youtube magari gli lascerò il contatto telegram e, e gli passerò i dati dell'account quindi passiamo al secondo ragazzi quindi mma airfighter passiamo al secondo estratto tengo aperta la pagina così ci ricordiamo di chi è anche lui ha il video e l'iscrizione sembra si sia iscritto proprio in questi giorni Antox 493 no non so non so ragazzi se si è iscritto prima se si è iscritto dopo comunque vabbè alle carte in regola e tutto il resto quindi andiamo a, a premiare Antox che anche lui mi potrà contattare e e MMA e fighter questi due sono i, diciamo, i vincitori di questo contest come avete visto abbiamo controllato le iscrizioni di uno e le istruzioni dell'altro quindi è tutto regolare eh, sono le 12 e 13 del 12 aprile ragazzi eh, cercherò di fare più contest di questo tipo settimanalmente quindi rimanete connessi sul canale ragazzi, rimanete connessi sul canale perché eh, ci saranno altri contest di questo tipo e magari anche di altro, anche di altro, anche del tipo eh, cazzo ne so account psn o altre cose insomma, quindi rimanete connessi sul canale perché cercherò di fare più contest magari vari eh, vediamo se riesco a fare qualcosa su fai su account di questo genere e vedrò di regalarvi un po' di account quindi vi consiglio di rimanere collegati sul canale magari di, mh, di esplorare un pochino di più il canale anche perché mi farebbe piacere di lasciare qualche like in più e niente ragazzi detto questo questo contest finisce qui spero mh, di farne altri in settimana sempre di netflix e poi vedremo che altro riuscite a tirare fuori detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti!